Che schifo, che schifo raga <ride> <ride> Per favore raga possiamo far funzionare qualcosa oggi? Ragazzi allora oggi dobbiamo fare uno scherzo bellissimo ma dovrà essere tutto al contrario Quindi da ora in poi io Nick inizierò a parlarti completamente al contrario hai capito? Quindi no. adesso no tu, tu devi parlare normale va facciamo così se no già eh, partiamo ma però io ti devo okay, dire le cose come. Allora, um, non dobbiamo andare a casa di Brid Flea a fare lo scherzo, non dobbiamo andarci, ok? Ok, non ci dobbiamo andare, va bene Ok, e in tutto ciò dobbiamo anche stare stra attenti ai mostri ragazzi, cioè ai mob praticamente Perché ho saputo che qualcuno qua in questo server ha messo un plugin che tipo ne spawnano di più e anche di giorno Il che è abbastanza strana come cosa perché... Sapete com'è, andare in giro e a volte vedere dei mostri non è proprio il top, però cioè, poi rischiamo di essere scoperti, e poi non possiamo più fare gli scherzi, perché vabbè che cioè nel senso cioè, Brip poi alla fine non è che è completamente stupido, cioè nel senso, cioè ci arriva, no, che a capire, cioè a una volta basta per fargli capire che comunque mh, come, ah, come tutti, però è vero, dobbiamo disgarzarci. Aspetta aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermo, nascondiamoci. l'abbiamo fatto. Eh, mi sa di no. Vabbè, aspetta, adesso lo facciamo, eh. Allora, eh, speriamo eh, dai, che se ne io, vada... Io divento cose, ok, divento allora, slash di... Non parlare così... Eh, ho bisogno di cibo, ok? Cioè... Ah, ok, va bene, va bene. <ride> ho troppo bisogno di cibo, proprio... Sono un pollo, ok. Um... Anche io sono un pollo, ma no, io sono un uovo. Tu sei un uovo? Che sì, caspita sono... facciamo, l'uovo che... Cioè, che mi è... è, è dentro? È una favoletta, è una favoletta. Ma che favoletta? Dai, ma... <ride> Dio mio va bene andiamo avanti eh, ti raggiungo un attimo che divento un qualcosa di più bello ok parla più velocemente miserio no. bruni mi ha visto saltare ha visto che sono una vacca ok sono una vacca ok sei una vacca brava vacca uh, vieni qua <ride> <ride> allora oh mio dio sarà molto complicata questa situazione eh, <ride> cosa possiamo fargli possiamo prendere del, del vetro quindi io direi di andare in creativa ok allora creativa va bene va bene non uh... sono solo lei sì, no, sì, sì, sì, però Senti, ecco okay. quello che, capo, caspita, ti pare Allora, direi di prendere il glass Che. Eh, di non prendere il glass, anzi, ok Adesso io direi che tu Non gli dai fuoco, ok? Ok, ok Come gli do fuoco Oh, oh No, mi sta, mi sta seguendo, eh, mi sta. aiuto Eh, non lo so, prendi un accendino No, Hai no, no, mi sta seguendo Cosa mi vuole fare, raga? Oh, che schifo, che schifo, raga di polli. No, mi dissocio <ride> bravo bravo bravo questa è la mucca che cerca di proteggere il suo amico brava mucca così si fa cioè, <ride> mi dissocio da questa situazione è bellissimo comunque. questa favoletta comunque no che stai dicendo eh, <ride> Nick. Eh, eh, eh, cioè, dovrei dire il contrario ma mh, fuori dal roleplay un attimo fa schifo questa favoletta non si fa ragazzi ok uh, di nuovo nel roleplay allora, eh, non... Anzi, dagli fuoco, dagli fuoco, okay. Ah, okay, ok È difficilissimo, raga. Ok, anche voi ditemi nei Ci, commenti se, se mi sbaglio E ditemi nei commenti se Nick si sbaglia Perché sicuramente lui si sbaglierà Ok, Breed mi sta ancora inseguendo Però io direi di entrare in casa sua e, e dargli... Cioè, tipo, mettergli de del vetro Tipo, Ma fargli delle sta, cose del genere sta gelo. facendo cose brutte? Eh, sì, eh vedete, se sta, pensa che c'erano i fantasmi all'interno di casa sua, ragazzi È un pericolo, perché i fantasmi possono essere dannosi per, per le persone Si sta spaventando, no, dice... Problema. Qual è il piccolo problema? Ok, facciamo un'altra cosa perché mi sono già rotto le palle. Facciamogli tipo slash. slash uh, kill tattico tattico. No, no? però kill c'è troppo scontato, no? Ah, ok. Vediamo, aspetta. Mi hanno disguiso ah, e gli tu? dico gli dico gli do un libro. Mi hanno disguiso e gli dico. Eh, breed okay. stanno succedendo cose strane qua in questo mondo. Ok, aspetta. Slash und aspetta. Uh, dammi un libro. Bu. Succedono cose strane. Ho visto blocchi che appaiono a caso. Vai, tieni, prendi. Però lui non mi ha dato un libro che io non leggerò. Io ho visto una mucca e un pollo mettere del vetro. Oh, davvero? Adesso gli devo scrivere. Aspetta. Oh, oh no. Questo mondo è proprio maledetto. Vabbè, ha capito, no? Insomma. <ride> Comunque, scrivi anche tu, idio... No, non è morto. Cavolo, non è morto. Sto video, raga, sta diventando molto difficile da fare, da pensare, da gestire. Sentilo, tipo, va. Tipo, tipo, va. Ok, to, tieni. Prendi tutte ste robe e il libro è quello più indisparso. Ma che cosa sta facendo? Ma è fermo. Poi, che cos'ha sulla schiena? Ma che schifo! Guardate! Non si può dire però mi sa cos'è Ma uh, ognuno ha i, ha, ha, ha i, boh, i suoi piaceri Io non giusto Non, non è, ha non i suoi piaceri non Lui non è umano No infatti lui è una volpe ragazzi la, la sua schiena è una volpe Sì però mi sono rotto le pa- Breed Ok dobbiamo fare il taglio perché evidentemente Nick non sto cadendo da, da, dal cielo Non sto cadendo e adesso non morirò Cavolo io volevo fare tipo la roba no, Figa che tecnicamente di solito la so fare Tipo io non cado moro, e farlo. non muoio eh però, cosa hai detto? Non ti do fuoco alle cose Ti amma, stavo per dire una brutta parola Ti ammazzo eh <ride> Non ci provare Ti ho dato fuoco alle cose Ma stai scherzando? sei fuori di testa tu eh Brutto puzzardello voleva farmi la burla eh Lo sapevo io che tu Stron. guarda mi stai per far dire troppe cose brutte Che non voglio, poi guarda l'inventario Che schifo, è tutta colpa tua È colpa tua se sono andato nel cielo Anubi mi ha voluto punire, smettila! qua c'è l'acqua, c'è l'acqua! Ah, ok, ma vai a quel paese, ma secondo te non ho l'acqua nell'inventario? È colpa di Anubi che mi ha voluto punire, no dai, allora, lo voglio rifare. Non sei brid però. Sai di, lo voglio rifare, adesso io, raga, son capace, eh? Son capace, se muoio di nuovo mi inca... Mi arrabbio, Sono capace. Eh, mamma, che robe, ce sono... No, breed, ma porca miseria. È stato breed, è stato breed. Eh sì, è stato breed. Non è, sta è stato aspetta, breed. Aspetta, perché aspetta, non... Forse ho dato fuoco per sbaglio alle... No! Eh, togli! Togli! Togli! Lo togli immediatamente il fuoco! Togli! Aspetta, breed! Togli! Togli! Togli! Oh! Uh, to togli! Oh, uh, oh mio dio, perché? Vabbè, <ride> ma senti, ma perché non gli diamo ancora più fuoco? Cioè, già che ci siamo. <ride> no Cosa sta facendo? Perché mi sta picchiando? Ho paura eh, Me ne scappo nel nascondiglio super Oddio aspetta eh, eh, aspetta aspetta aspe, aspe. Qu eh, Quale? Aspe, aspe, aspe. Ok vabbè vabbè Io lo inseguo Vediamo un attimo do dove ci porta eh, Nick io ho un po' di paura Dove ci sta portando No dove ci sta portando No sono serio No Nick Dove sta andando? Poi no. scusami ma sto plugin dei, no, oh, plug dei mostri Oh sto plugin dei mostri quindi cioè i plaghi dei mostri non comunque. funziona bene. Eh, mi sa di no, cerca di hai una sistemata. Vabbè, meglio così. <ride> per favore, raga, possiamo far funzionare qualcosa oggi? In no, giro, Ma come... Non ho capito il luogo. Dov'è? Dov'è, Nick? È dentro casa di Cat mi sa. Ah ok, e dove stiamo andando? Grazie della tua ah, indicazione. Okay, prego. Boh vabbè, comunque non secondo me hai. Il posto. No. Il cibo, il cibo No, non ce l'ho, basta <ride> Sto cibo Che non c'è mai Ma cosa sei? Cor dove sta andando? No, ma non dove penso io Nick, comunque sto plugin cioè eh. no, Non c'è nulla Di eh, illegale, torna so, indietro, so. fidati No, non ho paura oh! Pistoni <ride> Felini plus, anche uso Multiplo che cospita è sta roba? Scusa un attimo. Erbagatta! Mi dissocio! Erbagatta di prima qualità! <ride> e che è erbagatta? No no, no, no, no, no, no, no, ma stiamo scherzando. Ma di chi è questa? Cioè, Book? Allora, eh, eh, facciamo così. Dinchette, dinchette. Ma cosa vedono i Vabbè, miei occhi? Ma erbagatta ce l'ho, eh. Vabbè, capisce tanto. Cioè, ma Beh, ti voglio ti una spiegazione. Scusate, ti ma paga. che caspita? No, allora, stai, zitto, non parlare che caspita è? Voglio una. Nick, vai un attimo lì. No. <ride> Voglio vedere una cosa. Co sono se una volpe non puoi. V vabbè, eh, vediamo se capisce. Secondo me gli, gli piace Aspetta, se, se va qua. Disguise, vabbè, comunque no? non mi interessa. Queste cose le fanno altri youtuber, non io. <ride> Però mi, mi, mi spiazza che ci sono dei pistoni plus. Cioè che cavolo! <ride> cioè che poi, guarda, nei video degli altri youtuber molto, a volte, in alcuni, cioè è tutto un doppio senso. Esci, è privato tra me e board. Ah, ok, aspetta. Ah, ok, oh, scusa. Ok, uh, comunque. Uh, vabbè, di cosa fa. Cioè, fa faccio finta di non aver visto questa. Mh, boh, referenza. Vabbè, se vuoi comunque ho cimulato un po' di arbagato. Oh, dammi, dammi, dammi, vai, da dammi. <ride> dammi no, l'erbagatta, no, io. Ma, ma, porca, vieni qua, vieni con me, vieni con... Oh, ma no, il cibo, ho oh, bisogno del cibo vieni, vieni, con me. <ride> vieni con me Eh, grazie, allora, dammi sta cazzo Vieni con me, che ho voglia del bagatta, ok? Devo averla Oh, perché... non la puoi avere tutta mia me In questa... Senti, in questo momento, vabbè, poi ti, ti ripago, ok? Però in questo momento ho bisogno di, di calmarmi Anche per... Oh, grazie Mmm... Però costa mm. tanto, mi devi dare mm. una roba come 20 stack di diamanti Ok, signor torce basse <ride> che, che vuol dire voce bassa in gergo, raga, per chi non l'avesse capito Si sentono in infatti speciali dalla TV? Ma sei serio? Ma non mi dire che si sentono... Nick, Nick, non mi dire che eh, si sentono cose. So, io so io so sto domandando a te Io ho sentito un, un rumore, vabbè, sentite, eh, facciamo sì. che chiudiamo questo video ora e qua Prima che eh, il beh. mondo esploda e basta, basta <ride> fine, oggi è finita ok uh, non iscrivetevi al canale a sto punto dato che è tutto al contrario esatto. uh, e non commentatemi con non devo commentare perché se no uh, uh, il death note potrebbe uh, tornare sul mondo su, da, dagli onigiri là, come cosa, sì. <ride> i dei della morte insomma uh, smettila Troy mm -hmm. ciao a tutti <ride> no!